Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Raffaele ho elettrotecnica fai da te e questo è il mio canale. Sono un giovane ragazzo di 20 anni diplomato in elettrotecnica ehm, all'itere in Natalia di Castellammare di Stabia, che è una città in provincia di Napoli. Uh, inoltre sono un ragazzo che ha praticamente aperto questo canale dove state voi guardando questo video se non siete interessati potete tranquillamente chiudere il video non vi piglio, non faccio niente, alzo le mani però vi consiglio almeno di provare a guardare un minuto di questo video un solo minuto, non di più non vi chiedo molto vi chiedo pochissimo un minuto del vostro tempo tanto in tanti anni un minuto mica vi fa la differenza quindi ragazzi partiamo con il video Ben 4 anni fa ho aperto questo canale un po' per scherzo, un po' per sfida. Il mio primo video fu un video in cui dicevo: E Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono GozSpettro, e praticamente questa era la SD Spettro. GozSpettro. E oggi farò un vlog totalmente a caso. Così. E ho fatto il mio primo vlog, nulla di eccezionale, nulla che sia un granché, anzi mi sta sognando in in modo, scusate un attimo, i casi della vita, nulla di eccezionale, nulla di che, anzi l'ho tolto, inutile andare a guardarlo, l'ho tolto, l'ho tolto perché era un video criticato negativamente da tante tante persone, non voglio fare nomi, non voglio dare colpe, quindi lascerò tutto in incognito e ragazzi ho aperto questo canale un po' per sfida dopo essermi abbattuto per il mio nome Goz tutti mi prendevano in giro tutti mi chiamavano Goz, Goz, Goz, Goz era carino però dopo un po' ha iniziato a essere pesante iniziavo a capire che era un po' una presa in giro Grazie agli utensi di mio nonno ho iniziato a creare il mio primo video di fai da te fai da te uh, nel senso che era molto ma molto fai da te era di un'ignoranza che non esiste più ok non sapevo cosa fossero resistenza non sapevo cosa fossero led non sapevo cosa fosse niente ero un ragazzo che si divertiva a collegare i fili a caso e vedere che succedeva creai una piccola torcia led con delle luci di natale praticamente avevo una serie di lampadine mi si bruciavano un power bank mi si bruciò anche quello uno più uno fa due uniamo tutto quanto e quello che, che venne fuori fu una torcia led che durò 3-4 mesi poi si bruciò non molto ma fu un successo perché tutti i miei compagni di classe erano entusiasti di vedere questo progetto oh, la torcia, la torcia, la torcia, funziona, funziona e diventò anche un accendino ma non funzionò fu solo un'idea folle delle mie tante idee folle poi dopodiché andai avanti con il canale e scorrendo nei miei video c'è un altro video in particolare che mi ricorda, beh ricordi la recensione del mio primo telefono un Huawei, uh, non primo, quasi prima, un Huawei Piotto Light 2017 con cui ho fatto tutti i video fino a un anno fa, tutti i video sul mio canale sono registrati con quell'unico telefono, avevo fatto un accrocchio di legno che, che non si capiva che cos'era. Che dove ci schiaffavo dentro il telefono e registravo. Non si reggeva neanche in piedi, non so neanche se ancora io quello accchio, però ha funzionato. Ha fatto il suo dovere. Dopo un po' iniziai ad appassionarmi sempre di più. Al scusate se, se sono sembro un po' stanco, ma sapete, sono le 23. 22 di sera e la stanchezza inizia a farsi sentire guardate a che ora mi tocca registrare un video <ride> roba da pazzi e iniziai ad appassionarmi circa un anno dopo al mondo dei gaming setup ma io di gaming che avevo niente per il mio compleanno un mio grande amico uh, con cui ho uh, per cui ho registrato anche alcuni video uh, mi ha regalato un microfono. Un microfono che ancora tutt'oggi ho e eh, ho praticamente custodito. Nulla di eccezionale, però era un ottimo microfono, per quello che, avevo, che volevo farci io, anzi era meraviglioso per me all'epoca, era un microfono. Da gaming mi sentivo una persona pro, ok? E da lì ho iniziato a fare la scrivania con i LED bianchi, che non erano altro che non erano LED, erano luci di Natale bianche. Era un qualcosa. Con le luci di Natale ho iniziato a prenderle da un presepe che non era neanche riuscito già prima di fare il video di 2-3 anni fa del mio presepe eh, scusate se mi riflesso dei miei occhiali della mia pagina youtube ma lo metto un, un poco copiando però due non me lo mettete vero? ma bravo <ride> a parte gli scherzi e le stupidaggini da lì ho iniziato a crescere ma il boom l'ho avuto solo e unicamente grazie a presepi natale, però con calma ci arriviamo poi eh da lì ho iniziato sempre a appassionarmi sempre di più al mondo dei computer, grazie anche a un altro mio amico eh, che è un mio amico reale che ho sempre vicino a me, purtroppo ho avuto un po' di discussione con lui ma è un mio caro amico, ce l'ho del cuore. Quindi, eh, praticamente, Uh, ho iniziato a appassionarmi al mondo dei computer, uh, da lì ho fatto il mio primo, um, la mia prima configurazione da 200-250 euro. Nulla di eccessivo, che prevedeva una scheda madre, un Pentium, un hard disk, memoria RAM, uh, alimentatore e case. Basta. Easy, easy. Poi da lì ho iniziato a cercare di fare qualcosa in più, a creare qualcosa di innovativo, di pazzesco, di stupendo. E avevo iniziato a pensare di pubblicizzare il mio canale YouTube tramite una bici con le casse sopra. Che dei folli, pazzie e lì iniziai a mettere le prime casse, Una cassa davanti, la cassa dietro, il ricevitore bluetooth che recuperai da una vecchissima cassa abbandonata, non funzionava neanche bene sotto la sediolino le batterie al litio, le piccoline quelle lì, le 18000 e non mi ricordo non mi ricordo 18.020. aspetta magicamente ho ricordato Grazie Amazon, servi sempre. 18650, che erano praticamente le batterie che mi erano avanzate da parecchi power bank. Io insieme le misi in serie e da lì iniziai a capire un po' il mondo dell'elettronica, senza capirci nulla di elettronica. <ride> iniziai a fare, a ricaricare tramite un alimentatore a 4.5 volts vabbè, lasciamo stare, non funzionava neanche, granché. però un po' ricaricava non tanto, ma un po' ricaricava da lì venne anche il periodo estivo dove feci un ventilatorino con una vetro, un accroppio assurdo che funzionò per un po', per un annetto funzionò poi a rendermi conto di aver bisogno di un microfono più professionale Quindi acqu uh, acquistai un microfono professionale a, a 20 euro Nulla di che, che poi ho regalato fra l'altro non... Era solo apparenza, tutto come niente arrosto E da lì dissi voglio fare un'asta E feci l'asta per il microfono Di cui troverete sempre un video sul mio canale Non vi preoccupate l'ho tolto andando sempre più avanti uh, ah, in quell'epoca io feci i miei primi 50 iscritti eh? cosa importantissima feci uno speciale in cui vi facevo vedere i led che si accendevano a tempo di musica poi un giorno vi farò vedere anche come feci questa magia uh, da lì uh, erano passati intanto già due anni già due anni e io iniziai ad appassionarmi per questo canale inizia ad avere una vera e propria passione scusate so ogni tanto sbiccio eh non mi mettete due, sempre otto eh forse sette sono sempre bravo e da lì inizia ad avere una vera e propria passione per il, canale, per il mio canale e inizia a portare sempre più video e un altro video che feci era una cassa una cassa molto semplice c'era cioè un vecchio pianoforte elettrico che, che si era rotto e da lì recuperai una scheda, di, una scheda di amplificazione un amplificatore e recuperai l'altoparlante però io lì mi sono dovuto inventare tutto un marchingegno genio strano per dover uh, amplificare il suono che è proveniente dall'esterno ancora tutt'oggi il progetto funziona e sta qui sotto i miei piedi poi ve lo farò vedere magari in un altro video oppure vi lascio in alto il video riguardo questo progetto. Andando avanti inizia a fare il primo presepe di Natale ed ecco qui il boom del mio canale. Ogni anno tutti accorrono a vedere questo mio presepe. Oggi sarà di strano? Non lo so neanche io. Però mi fa molto ma molto piacere. Il mio presepe di Natale faceva il boom inizia a vedere 10, 60.000 visualizzazioni, 80.000, 100.000. 100 ma ho l'ho vista mai visualizzazioni assurde, abnormi ma ne ero felicissimo andiamo ancora avanti procediamo, più veloce da lì iniziai ad avere un paio di oggetti dal mio amico che erano dei dvr, delle, delle schede di video che al non servivano a niente cose del tutto buzolete, non funzionanti ma che erano utili al mio canale e al mio, alla mia conoscenza mai ma aperto di guerra in vita mia e iniziai lì a iniziare a vedere come è fatto come sento. ma la, il mio progetto vero e proprio era cosa c'è dentro io all'epoca non ero capace di spiegare, però ora lo sono, lo sono capace quindi, di spiegare quello che c'è dentro. E più avanti andremo a vedere un forno, piccolo spoiler, ho smontato e vi farò vedere cosa c'è all'interno. Tra l'altro ho ancora migliorato e innalzato la qualità dei miei video, spero vi piacciono lo spero tanto. Andando avanti iniziai a fare il mio primo impianto, impianto interrotto, che non ne sono tanto felice, è venuto non tanto bene, infatti lo rifarò quel video più in avanti, e qui piccolo spoiler, ho intenzione di fare delle video lezioni di elettrotecnica, elettrotecnica, beh sì sono diplomato in quello, cosa se no, posso mai farlo in cinese? Giapponese? No, eh? Comunque, da lì iniziai a fare il mio primo video, cosa che mi ha ispirato a portare nuovi video. Dopo ciò arrivò l'esame di stato, l'esame di maturità. Bella rogna. Però fu complicato. Me l'aspettavo molto semplice, in realtà, molto molto easy. Ma durò due settimane quell'esame. Due, fra lo studio dell'orale, fra lo studio di tutti i programmi, perché poi alla fine dovevamo portare una poesia, ma non sapevamo quale. Ci davano i professori la poesia, eh, ci davano un argomento davanti, noi dovevamo prendere e fare quel determinato argomento. Noi non sapevamo nulla, non era nulla di tipo... Preparato e dobbiamo fare proprio lì sul momento un, un discorso. Ci davano un foglio davanti e noi lì sul momento dovevamo collegare tutto. tutto. Era una vera e propria rogna, però ci sono riuscito. Il punteggio 83 su 100 non è male, non me ne lamento, anzi, ne sono molto fiero. Credevo di uscire con una 75, 83 non è un, buon, un, mal, un cattivo punteggio, ma neanche tanto buono. Anzi, pensandoci avrei potuto fare di meglio. Probabilmente. E lì feci il mio progetto per l'esame di Stato. Da quando si è visto mai un progetto come il mio? Era una cosa assurda, enorme. Per poterla portare a scuola... Abbiamo dovuto usare l'applicare di mio nonno. Come no E dove si è visto mai un progetto come il mio? È un progetto enorme Ma è momento di... Così no. Vabbè, voi no, non vedrete ora, ma è, è enorme, molto enorme Circa quasi un metro e mezzo Due... Un metro, due. un metro e mezzo ed era largo circa 40 cm sì e no. ed era diviso in quattro parti. La prima era semplicemente l'avviamento di un motore a senza fase. Beh, poi ovviamente io non ho la tre fase a casa, mi sono dovuto arrangiare e ho simulato una fase con un condensatore. Poi vi spiegherò in un altro video. Tutto ciò come è possibile come è fattibile è pura magia no no elettrotecnica poi vi spiegherò un altro video possibile. non è il caso già siamo a 15 minuti non è il caso 10 minuti poi da lì sono andato a fare un altro uh, progetto il secondo un ascensore a doppiani a scuola in quel periodo abbiamo fatto un altro progetto molto ma molto complesso, un ascensore a tre piani. C'era da impazzire per quel progetto e io voglio realizzarlo e tutt'oggi voglio realizzarlo ma mi mancano uno o due componenti. Quando li comprerò farò quel progetto, promesso, e lo porterò sul canale perché voglio farlo quel progetto, solo che i fondi scarseggiano, YouTube non mi dà niente. Ci sto rimettendo tutte in tasca mia. Che ci devo fare? È la mia passione, il mio hobby ed è ciò che voglio fare. Anzi, vedrò di più. Non mi arrenderò per nulla al mondo. Continuerò con il mio canale. Da lì ho iniziato a portare vari restauri. Restauri di morse, di prolunghe e altro. Poi ho iniziato a cercare degli utensili. Che soddisfassero le mie, um, diciamo, uh, percezioni di qualità perché i danzi che avevo finora erano in maggior parte una roba um, di scarsa qualità, non cinese perché tutto è cinese. Il telefono è cinese. Scusate, mi è anche un messaggio. il ah, video. Vabbè, dopo lo guardiamo. Stavo dicendo. Tutto è cinese, il telefono è cinese, il computer è cinese, i eh, mobili cinesi, gli utenti cinesi, gli cinesi, tutto fatto in Cina. La manodopera in Cina scarseggia, c'è cioè, cioè un'alta manodopera, però il prezzo è molto basso, quindi tutte le aziende vanno a farsi fare i prodotti in Cina, se li fanno per fabbricare in Cina questo che sono però di conseguenza si abbassa anche il prezzo ma neanche più di tanto eh insomma da, da lì ho iniziato a portare sul mio canale prodotti della parkside ci tengo a dire che la parkside non mi paga e anzi ho riscontrato alcuni problemi nei prodotti parkside ma ne sono super soddisfatto di ogni prodotto di nessuno mi lamento della vittoria e della smeriglia triangolare poi ne parleremo quando deciderò di fare un video a qualche mese di distanza quando riusciranno sul volantino e vorrò rifare il video il video test diciamo da lì in avanti ho iniziato a rifare il mio laboratorio ma uh, il mio laboratorio non l'ho rifatto e basta come le altre volte, ma l'ho rifatto con voi. Ora lo sto rifacendo, lo sto rifacendo solo perché non so se i video, i video dei miei laboratori vi mi possono interessare più di tanto. Credo che vorrete più vedere il mio laboratorio finito, no? E nulla. Ora sto pensando di rifare tutto il laboratorio, lo sto rifacendo sto rimodellando i, i banconi, sto spostando tantissime cose, tante tante tante tante tante tante e sto compattando tutto per ridurre al minimo lo spreco di spazio, perché lo spazio laboratorio serve nel mio prima non mi ci potevo muovere è eh, un piccolo laboratorio, 4 metri per 2 è un rettangolino ma andiamo ancora più avanti Andiamo avanti a pensare al mio ultimo video, non questo, quello precedente, in cui ho cercato di fare due inquadrature dall'alto e da davanti, così facendo ho due inquadrature diverse e riesco a fare un qualcosa di più preciso. Inoltre ho cercato di migliorare anche la mia qualità audio, non è venuto finché, devo ammetterlo. però ci sto riuscendo, piano piano, ci riesco. Ora ragazzi vi voglio informare su alcune importanti novità che ho intenzione di portare sul mio canale. La prima sono le video lezioni come accennato, la seconda è la maggiore qualità dei miei video e la terza è una collaborazione con voi iscritti al mio canale. Collaborazione in che senso ho aperto un profilo telegram dove potete scrivermi qualora avreste dei problemi sia nell'ambito di elettronica, di elettrotecnica, di impianti di casa, di qualunque cosa eh, è tutto totalmente gratuito anzi se avete dei, un qualcosa su cui vorreste che io facessi un video mandatemi un messaggio vocale oppure un messaggio scritto e io farò un video su quel determinato argomento non vi preoccupate, è totalmente gratuito Ragazzi vorrei che questo video non finisse mai ma ho un altro video da fare, da editare e... Ragazzi, oggi è il 2-3-2021. Chissà quando questo video si riuscirà a caricarlo per domani. Ci speriamo. Ragazzi, io vi saluto, è stato davvero, ma davvero un piacere fare due chiacchiere con voi e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!